ciao a tutti oggi volevo parlarvi dell'introduzione di una nuova gallina all'interno di un pollaio già formato nel mio caso ho introdotto quella nera che vedete là in fondo qualche giorno fa l'introduzione non è stata semplice anche perché non ho rispettato la regola base che è quella di introdurla la sera la sera all'interno direttamente avete visto la sera direttamente all'interno del ricovero notturno affinché la gallina nuova arrivata possa prendere più velocemente l'odore delle altre ed essere poi accettata nel gruppo. Nel mio caso non è stato possibile perché me l'hanno portata il mattino in una scatola e non volevo lasciare tutto il giorno lì. Quindi l'ho liberata il mattino ma sapevo già che in questo caso eh, sarebbe stato più problematico farlo accettare dal gruppo. Adesso sono passati 5-6 giorni comincia a razzolare insieme alle altre, non mangia mai insieme a quella marrone che è la, la leader del gruppo le bianche le danno leggermente fastidio ma la marrone non, non l'accetta la, vicino come vedete ho messo del cibo particolare che loro so che vanno matte da una parte così che do la possibilità alla nera laggiù scusate lo zoom di mangiare altrimenti lei deve rubare praticamente il cibo un saluto poi anche al nostro tigre che fa il guardiano del pollaio quindi se dovete introdurre un nuovo animale una nuova gallina all'interno del pollaio cercate di farlo la sera quando le altre sono già dentro il ricovero la inserite proprio di forza dentro il ricovero attendete fate così per un paio di sere e vedrete che verrà accettata molto più velocemente dalle altre se invece vedete che eh, la attaccano violentemente, fate attenzione che non gli esca il sangue, perché se vedono il sangue gli animali si accaniscono ancora di più e tendono a ucciderla, lei muore. Quindi, ecco, i primi giorni abbiatene cura, cercate di capire i comportamenti e di studiare esattamente come vanno le cose. Vi ringrazio per aver visto questo video e, e dal prossimo. Se avete domande da farmi, qui sotto... Nei commenti potete scrivermi, io cercherò di rispondervi per quello che so e ci vediamo alla prossima.